Andiamo invece in Turchia e ci andiamo con eh, Murat Cinar, giornalista, scrittore turco che vive in Italia. Murat, buonasera. Buonasera. buonasera. Ecco, abbiamo sentito in apertura del giornale diciamo, notizie che vengono dalla Turchia. La Turchia è in questo momento impegnata in guerra in Siria e oggi hanno perso anche 11 soldati combattendo contro i curdi. Ecco, ma con te volevo soprattutto focalizzarmi su che cosa vuol dire vivere nella Turchia di Erdogan. Ecco, che, tu hai scritto un libro recentemente che è uscito proprio l'altro ieri, tu l'hai scritto assieme a un giornalista turco, il corrispondente di Velt, che però diciamo tu sei a Torino in questo momento, e libero, lui è in prigione. Certo. E il libro è stato scritto nel 2014 da questo giornalista turco-tedesco che si chiama Denis Ugelle e si trova in carcere speciale di Silivria a Istanbul da circa 11 mesi, in isolamento totale, in una cella da solo. E il suo libro è stato pubblicato in realtà nel 2014 e con un appello internazionale che ha lanciato la sua casettrice tedesca. Abbiamo deciso con la casa editrice di Torino di eh, pubblicarlo anche in italiano e io ho curato eh, l'ultima parte del, del libro che parla di quello che è accaduto dal 2014 finora in Turchia. L'obiettivo eh, senz'altro è cercare di sensibilizzare a livello internazionale le persone, attirare l'attenzione sulla repressione che c'è nei confronti dei giornalisti in Turchia. Ecco, ci puoi Ma raccontare, ci puoi di... dire brevemente qual è la situazione ora? Certo. Prima di tutto bisogna ricordare che la Turchia da circa due anni vive sotto lo stato di emergenza, numerose convenzioni e internazionali che riguardano i diritti civili sono state sospese e ora la turchia conta circa 200 giornalisti in carcere risulta essere il carcere cielo cioè aperto più grande del mondo per i giornalisti 11 parlamentari nazionali si trovano in carcere e non, non conto quanti, quanti cittadini iscritti a partiti sindacati sono in carcere e spesso volontieri accusati di far parte della comunità religiosa che teoricamente ha tentato di fare il colpo di stato due anni fa circa e, e, e tanti anche oppositori, socialisti, comunisti oppur, oppure attivisti curdi sono in carcere. È il, questi sono i numeri della repressione. Ecco, Murat, tu hai diciamo, è uscito questo libro che firmi assieme a Yussel, ma tu sei riuscito a comunicare con lui, a vederlo? No, eh, non è possibile, eh, non era possibile anche per la sua compagna anche per quello hanno dovuto fare il matrimonio quando era in carcere, perché la visita è riservata soltanto ai parenti di primo o secondo grado e al suo avvocato, con numerose limitazioni ovviamente. Qualche volta eh, alcuni giornalisti tedeschi sono riusciti a portare delle domande in, sotto forma di lettera e lui è riuscito con i tempi molto lunghi a rispondere, così ha rilasciato 3-4 interviste in questi 11 mesi. Ecco, tu sei più tornato in Turchia diciamo, dal, eh, dal, dall'ultima volta al 2016, oppure hai intenzione di tornarci, oppure forse è meglio di no in questo periodo per te? È una domanda molto complicata delicata. e delicata io sono tornato uno, un anno fa, ho tutta la, la mia famiglia, i miei ricordi, tutti i miei cari in Turchia e si trovano, quindi avrei l'intenzione e, e il desiderio, e anche la necessità di tornare. Tuttavia è un, si, si vive una condizione molto molto pericolosa, molto sofisticata, anche per semplicemente un wit La gente si trova in carcere per eh, parecchi mesi in attesa della prima udienza di un processo super sconosciuto, quindi... E anche io personalmente mi trovo in un grande dubbio per tornare. Murat, Muracinar, grazie. Ricordiamo il tuo libro che è uscito proprio ieri, Ogni luogo è Taksim.